Allora, che c'è appunto. Ai ai ai, che fa perdere! Buon pomeriggio, ed eccoci qui alla nuova puntata degli anni della nostra infanzia. Bene, oggi parleremo di un anime che penso sia abbastanza conosciuto da tutti <ride> e credo sia anche abbastanza chiaro, saranno i Pokémon il tema di oggi. Bene, eh, ne parlerò io anche perché credo di essere abbastanza legata a questo anime perché è stato il primo che ho visto quando ero più piccola, quindi anche per questo motivo ne, ne volevo parlare. E quindi ora mettiamo la sigla, così iniziamo questa puntata. Allora, i più intenti di voi avranno notato che non solo ci siamo cambiati di posto, ma ci siamo anche cambiati di vestiti. Questo perché, quando abbiamo provato a caricare il video di Pokémon, eh, abbiamo avuto problemi con ShowPro che praticamente non gli andava a genio il fatto che avevamo utilizzato la sigla della medisette tra l'altro che non si è capito per qualcuno motivo gopro abbiamo visto che è giapponese no è shopro, gopro è un'altra ah, cosa ah no no, shopro <ride> che tra l'altro non ha un nome che comunque Show. come lei ha fatto notare è molto discutibile ad ogni modo, essendo noi infanti su youtube abbiamo deciso di non aprire una disputa l'audio che noi utilizziamo quando noi mostriamo vi i video sono gli audio presi dai nostri strumenti di registrazione e non l'audio che tende al video Semplicemente noi mettiamo poi in basso una, una riproduzione del, del, del video. della sigla, così voi la godete nello no. stesso momento in cui ci stiamo godendo. Da questo momento in poi, noi riprenderemo le sigle dai nostri strumenti di registrazione, quindi dal cellulare o dalla telecamera, e non metteremo più una sigla visiva come abbiamo fatto nei, nel video precedente il video successivo che è stato girato prima di questa registrazione avrà il vecchio formato sperando che non dia problemi a nessuno esatto siccome la presenza di una sigla per noi è importante ma non perché i protagonisti siamo noi, ma perché noi crediamo che i protagonisti siano gli anime che noi discutiamo perché noi neppure li recensiamo non semplicemente li discutiamo, no, discutiamo perché... come fan esatto. e basta quindi ci siamo allenati, o meglio, io ci ho provato ma sono una schiappa, quindi lei si è allenata <ride> per canticchiare e suonare la sigla di Pokémon, ma non quella che andava in onda su Italia 1, ma quella originale, originale inglese. inglese. Chiedo perdono a tutti i possibili chitarristi che possano vedere questo video, ma... Ma noi non siamo sì, né musicisti né <ride> cantanti Quindi ci siamo dovuti Riadattare in brevissimo tempo Non sarà di buona qualità Ma l'importante è che non ci mettiamo la passione sì. I wanna be the very best Like no one ever wants To catch them in my real test To train that is my cause How we crawl across the line Searching, far and wine Teach Pokémon to understand The power that's inside Keep going, catcher, move, you and me I know, I know it's my destiny, destiny. Pokémon Oh, my best friend In a world we must defend Oh, cioè, visto... Ah, già un poco meglio. Sì, sì. Bene, quindi eh, innanzitutto stiamo parlando del fatto che in realtà il nome sarebbe Pocket Monsters. Questo perché tutto partì dall'idea del suo creatore originario che è appunto Satoshi Tajiri, che nel 1996 ideò il videogioco per eh, Game Boy Nintendo e presentò questo, questo come Pocket Monsters. Poi... Pare che sia per un motivo di copyright, perché esistevano già altri videogiochi che avessero il nome Pocket Monsters, per cui hanno deciso di. Utilizzare sempre le parole principali e creare Pokémon. Quindi questo è stato è? conosciuto come Pokémon. Lui che era Pokémon, ma non sapeva la storia dei. Sì, e poi tutto parte sempre dalla mente malata del suo creatore, che appunto Pocket Monsters, perché lui era un appassionato di insetti, lui studiava insetti, tanto che e accaduto che ci si è suicidato. Esatto, eh, <ride> allora, gli insetti. Fuori. <ride> lui appunto studiava insetti e anche i suoi amici lo chiamavano di Mr. Bug, una cosa del genere, sempre. <ride> Proprio perché fosse fissato, e innamorato degli insetti e anche, infatti molti Pokémon sono ispirati a degli insetti. cioè infatti sono molti tipi di Pokémon Erba, Coleottero, che c'è un perché, ma <ride> anche per quello. Comunque, innanzitutto, io volevo concentrarmi chiaramente sulla prima serie originaria che tutti conosciamo, che è andata in onda su Italia 1 a partire dal 2000 fino al 2008 che viene considerata una dei migliori anche a livello di Pokémon creati, perché sono appunto quelli della prima generazione, 151, e già comunque sono, hanno delle caratteristiche che ti permettono di ricordarle in un certo modo, cioè di ricordarle, invece già tutti gli altri Pokémon che hanno creato, anche Pokémon inutili, comunque ti confondono più le idee. Anche perché molte hanno fatto delle critiche per i Pokémon che sono andati a creare nelle varie stagioni ma, successive. Ma io direi che anche perché è più affina la nostra infanzia. Perché, eh esatto, e poi. Perché gli altri, quando sono usciti, già ero più grandicello. No, ma no, poi, comunque per me il Team Rocket è Jesse e James. Poi, dopo hanno anche cambiato i personaggi nel Team Rocket, però per me. Beh. La serie Pokémon è quella, la prima, quella del 97. Scusa, dopo dieci anni, di Jesse James prendeva una botte da un bambino di dieci anni, da un Pikachu selvaggio. Mm. Giovanni, lo vedo la licenziale. Ma la prossima sì. la domanda. Ma dopo sì. dieci anni, sì. Ah, ha sì. sempre dieci anni. Ah, aspetta, ora di questo ne parliamo appunto, perché ora È un, perché... un, un temporale. No, non anticipiamo, per favore. fatto sta che la prima serie, uscita, cioè conosciuta appunto... Come Indigo League, ma in realtà non è che è uscita. Si chiamava Indigo League, è stato un nome che abbiamo aggiunto per distinguerle da tutte le altre serie stagioni che si sono non è è di strano Sì, perché poi <ride> c'è Pokémon Diamante, c'è Sole e Luna, ce ne sono un sacco di serie e comunque è tuttora è ancora in produzione l'anime. <ride> comunque, in ogni caso parliamo delle, cioè iniziamo a fare un, un, un po' ad avere l'idea un po' più chiara attraverso appunto lo schema delle 5 V, così magari mettiamo già i puntini su le cose più importanti. Allora, innanzitutto sappiamo che eh, Pokémon, che cos'è? veramente eh! eh, eh, tutti li conosciamo come Pokémon, ma eh, probabilmente non tutti sanno che il vero nome è Pocket Monsters, quindi in realtà si tratta di piccoli mostriciattoli, quindi già solo questo ci fa capire di cosa si tratta. Ovviamente il protagonista. Chi è il protagonista? <risa> <E' Mostigante>. praticamente... <ride> è incentrata su un bambino: un bambino perché Spiegato. appunto sappiamo che i a... <ride> giapponesi amano molto i bambini. <ride> ehm, che si chiama Ash Ketchup. Bene, eh, Ash ha 10 anni, eh, diciamo che inizia ufficialmente da questo momento la serie quando appunto lui compie 10 anni e decide che può diventare finalmente può intraprendere tra l'altro il suo viaggio per diventare maestro di Pokémon Bene, e questo bambino di 10 anni un bel giorno va appunto al laboratorio del professor Oak, ovviamente quello che si occupava di eh, dare affidare i Pokémon per intraprendere questo viaggio eh, i principali Personaggi che vediamo dall'inizio e ci, ci accompagneranno fino alla fine della saga sono Ash e Gary. Raccontato per Antonomasia proprio perché Gary è il nipotino del professor O.A. Tanto che ha, già viene presentato nella prima puntata con la sua schiera di cheerleader, cioè tifano per lui ha <ride> 10 anni. Anche lui ha 10 anni. Anche lui ha 10 anni. Sì, sì, sono coetanei di Ash e ha le che ci <ride> è, è un ma perché perché ha portato da sacco di Ma anche i soldi, però. Ah. Ma non ho... da dieci anni. Quindi... <ride> ma io mi ricordo, magari forse mi ricordo male, ma io mi ricordo che pure si presentava con la macchina rossa, fiammante. Ash sarà sempre in competizione con Gary. Povero Ash, siccome durante. Sfigato! <ride> la notte. Prima di doversi recare a prendersi il suo primo Pokémon, lui mm. avrà tipo un sogno, penserà già ai Pokémon, a che tipo di Pokémon vorrà acquistare, prendere fondamentalmente. E così arriverà in ritardo, tanto che anche il professor Rock lo prende, diciamo, in giro, per non dire per il. di di dietro. Eh, dicendogli fondamentalmente che una mezza sera che già è arrivato in ritardo, si è presentato in pigiama, già, già lo, comincio, lo smonta subito e <ride> eh, l'unico Pokémon che gli è rimasto era l'unico Pokémon che non voleva nessuno, che <ride> era Pikachu, proprio perché eh, era abbastanza simpatico, come carattolo. Diciamo cioè, che era un comunque... Pokémon sfigato un allenatore No, ah, io non penso che io non ho mai pensato che Pikachu sia spiga. Anzi, anzi ha più carattere del suo allenatore Beh, ma tutto. non è nemmeno una delle scelte cioè, due la ruota di scorta ho oh, finito i coglioni vabbè ma perché se, Pikachu cioè. ma, ma perché era un po' il requiem non era stato come posso dire addomesticato bene addestrato bene ah, addomesticato con la ragazzi cioè Beh, fondamentalmente lapex. Pikachu non vuole essere domesticato tanto è vero che nella Pokéball non vuole entrare nemmeno, nemmeno a colpi di lei, non niente sta fregando niente anzi già per fare amicizia con Ash lo folgorizza un paio di volte proprio per fare amicizia cioè Pikachu è molto, si sente cioè si sente domesticato si eh, eh, sì. cade <ride> a butta al terra pian piano però si sì, uniranno ad Ash Altri, pers altri personaggi fondamentali del, dell'anime, <ride> che sono già nella prima puntata. Intanto Ash incontra Misty, e in maniera anche abbastanza, diciamo, un po' particolare, perché loro stavano fuggendo da un gruppo di Spiro, mi sembra. E, e lui per sfuggire, tra l'altro anche perché doveva portare Pikachu in salvo, perché era un pochettino messo mal male <ride> da Misty Spiro. Prende la bicicletta di Misti così, ah te la prende in prestito! Sale e, e se ne va. E poi si dice, ehi, un <ride> ma man... chi ti conosce il tuo. Allora eh, una domandina. Ma questi Spiro non erano quelli di Masterchef, suppongo, vero? Eh, no? Espiros no. Scusate. Spiro. Vai, vai. <ride> Spiro. <ride> Però ma. Cioè, Spiros, cioè. Vabbè, vai, scusa. Comunque, niente, eh, fondamentalmente vi dovete immaginare un ragazzino che spunta, eh, si prende la tua bicicletta che era parcheggiata vicino a te dice Sì, sì, la prendo un attimo in prestito, se la prende e eh, va via. Giustamente lei ha detto, ehi, aspetta un attimo, ma chi sei? Oh, Ritammi ri ri la mia bici. E, e così diciamo che inizia, mi cioè Misti. questa ragazzina che... Tra l'altro, ha la stessa età di Ash a dieci anni misti. A dieci anni misti. Io sono yeah. convinta che fosse leggermente più grandicella. No, l'unico più grande sarà l'altro protagonista che incontreranno eh, quasi all'inizio del viaggio, che è Brock, che tutti conosciamo perché è senza, senza occhi e con gli occhi chiusi, e soprattutto perché si innamora di qualsiasi essere vivente di sesso femminile di tutto l'anime. Un po' come lo. <ride> Ma io avevo una domanda no, non una domanda, mm. è una domanda, è una curiosità. Brock ho paura, appunto, come diceva lei, gli occhi non si vedono. Non si vedono. Il fenomeno sì. che io ho chiamato la brocchite. La brocchite. È anche lo stesso fenomeno che si ritrova in, in Hunter Hunter con il personaggio di Razor. Anche Razor ha la brocchite. La brocchite, tutto particolarlo. C'è un personaggio <ride> in ogni anime. Con la brocchite. Eh sì. Sì, che altro, perché chi chiuse e ci vede? Ma no, questo ce lo siamo chiesti tutti, Quindi, cioè eh, non lo sappiamo. In così. Vabbè, diciamo. E non solo lui riesce a vedere, è l'unico che riesce a distinguere tutte le Joy e tutte le, le agenti Jenny. Che beh, ovviamente per tutti si diciamo, ma come fai a innamorarti sempre? Sono tutte uguali ogni volta mi sti... E lui risponderà con, ma come fate a non rendervi conto? che Sono diverse. Ah. Perché in realtà ogni infermiera Joy e agente Jenny dovrebbe avere... Una croce o nel caso della Firmiera uh, gioi, Con il colore della città a cui hanno riferimento non ah, ci cioè, avete mai fatto caso Però per Aranciopoli c'aveva la croce rossa Ma possiamo fare una è cosa per Gioi. Un... No, devo dire, ragazzi, è, <ride> è importantissimo Cioè, per me proprio, proprio, ce l'ho qua su un gruppo Probabilmente ma di mi dissocio Anch'io mi dissocio sì, Tu non che... ti dissoci <ride> <ride> Ma l'infermiera. Allora stavo dicendo oh, per me la gioia, <ride> sì. perché il vestito? Le copriva? Vabbè, dai, cioè, diciamolo che in realtà tutti i ragazzini si vedevano gli anime, soprattutto anche i femminili. sei Moon, ad esempio, proprio perché c'era una Ralma era appuntamento esperienze. fisso, Ralma. Cioè, Be Ralma, ma era appuntamento perché... fisso, ragazzi. Cioè. tutta, la era tutto per guardare Ehi, le gambe di fuori la gonnellina <ride> Ammettiamo, cioè dovete ammettere. No, ma non l'ho <ride> messo, cioè Ma non c'è no, c'è in silenzio, No, eh? oh, no, io <ride> giorni No comment quindi. Eppure Questi personaggi che sembrano stupidi perché sia misti che Brock. Che ah, sembrano così. stupidi. Sembrano stupi, ma in realtà non dovrebbero, sì, perché, so, dovrebbe perché intanto hanno delle palestre, eh, perché la signorina Misty e il signorino Brock, che soprattutto Brock è il primo palestra che Ash batte, tra virgolette batte, che gli ha fatto anche simpatia, e ha deciso Brock anche di seguire Ash, lasciare la sua palestra. Tra i suoi fratelli? Ah, perché Brock non doveva essere un allenatore. Ma mm. un allevatore, eh ah, esatto, la... mm. Io quando ero ragazzino non capivo la differenza. E eh lui, eh, ho 10 anni, stupido. Ma te ho 10 cioè, anni, però qua, quello qui dava che andava io. bene. Brock è più grande, non ha 10 anni, no, lo so, ne ha 15. No, no, no. Ha solo abbandonato con un paio di fratellini Però no, è, è, non li ha abbandonati così Prima torna suo padre, si vede nella puntata e, e poi lui abbandona la palestra e i suoi fratellini A suo padre e lui decide di unirsi ad Ash Introdurre però il gruppo degli antagonisti Cioè antagonisti, oddio E poi in realtà a tutti, cioè sappiamo tutti, sappiamo che il Team Rocket fa ridere è... Tutti amavano il Team Rocket, cioè io amavo personalmente il Team Rocket e faceva ridere tantissimo. È eh, una macchietta comica della serie. No, a me fa ridere troppo, ho Tutto... <ride> mi fa ridere il Team Rocket, che è appunto costituito da Jesse, James e il loro meo parlante, che già iniziano dalle prime puntate a seguirli perché vengono colpiti dalla potenza di Pikachu. E da quel momento in poi li pedineranno e dove andranno loro dove andranno Ash e i suoi amici ci saranno sempre il Team Rocket il ah Team no, per sempre, oppure già c'è il Team Rocket in quella città e poi arrivano Ash ma sempre, sempre il Team Rocket che metterà i bastoni tra le ruote a tutti quanti cercheranno di rapire sempre Pikachu ma ogni volta non ci riusciranno mai mai. perché interpende questo viaggio <ride> l'abbiamo detto perché fondamentalmente vuole diventare come dice lui stesso, il miglior maestro di Pokémon al mondo. Al mondo. Come dice la sigla originale: I wanna be the very best. The very best. No one ever wants. Capito? The very best. Very Poi... bestia! No! no. <ride> sì! No. È the very best! Ah, scusate! <ride> Mi sono perso la traduzione. Fatto sai che maestro di Pokémon ci diventerà mai Ash? Ce la farà? Beh, ancora continuo, quindi no. Da, da, da, <ride> la risposta arriverà 22 anni dopo, non dico. <ride> Bene, quindi, eh, dov'è che ci troviamo? È un luogo creamente un mondo parallelo a quello nostro abitato da Pokémon e dove appunto esistono gli allenatori di Pokémon che fondamentalmente è il, cioè lo scopo principale di Ash è questo, cioè lui vuole conquistare medaglie sconfiggendo allenatori cioè delle varie palestre. Sconfiggendo. Anche qua mettiamo le virgolette sconfiggendo. Perché... alcuni li sconfiggono. Alcuni sì, eh, alcuni sì, altri no. <ride> altri diciamo che ha ah, un... Mh... bello... fortuna. Dai, fortuna. <ride> allora, che siamo? Esattamente. Nella regione di Kento, Kanto È la regione. E, e Ash partirà dalla città di Biancavilla. Tradotta nella versione italiana come Biancavilla e nella versione che, ovviamente, inglese è la, è la città di Pallet. Ora, io vorrei dire una cosa. Forse, non so se molti questa cosa, ma questa è una curiosità. E questo, diciamo, il mio motivo personale. Per il motivo... Eh per cui hanno tradotto Biancavilla, che è il titolo originale, con Pallet Town. Io penso che il motivo per, di questa scelta è perché in Italia esiste un paese che si chiama Biancavilla e si trova in provincia di Catania. Vai avanti! Eh, beh, ovviamente, perché gran parte delle città tradotte in Italia sono molti paesi che conosciamo <ride> realmente, quindi questa cosa ci appassionava ancora di più, probabilmente quando eravamo piccoli. Però evidentemente in realtà c'è un motivo. Quello secondo me è, è il vero il motivo. Il motivo è che in realtà la città di Biancavilla è ispirata a una città esistente in Giappone ed è caratterizzata da queste casette bianche. Quindi Biancavilla dovrebbe essere caratterizzata da queste casette bianche. Comunque io nell'animo non mi ricordo tutte queste casette bianche. Però dicono che è così. Ho okay. capito. Quindi... Si vede da 5 minuti. Dalla... Comunque, è eh, quindi eh, il nostro piccolo Ash che va alla ricerca di, anzi che parte appunto da Biancavilla accompagnato dal suo primo Pokémon, Pikachu, intraprende questa, questo bellissimo viaggio alla conquista di più medaglie possibili che gli permetteranno di partecipare alla Lega Pokémon per poter diventare maestro finalmente di Pokémon. La seconda città è quella dove batte Brock, che è Plumbeopoli. E invece poi l'altra città uh, sarà Celestopoli che è la città appunto di Misti e si scoprirà in, quel in quella puntata che lei è la, la capopalestra di quella città. È anche la più brutta delle, delle quattro, sorelle. <ride> quattro sorelle. Perché anche la sorella sfigata. È piccola ancora, è, è una spia. bambina. Possiamo no, leggere il, il mullo. <ride> e beh ma è sì. erano tutti quanti avanti così. Sì, poi che cattivo, <ride> non so, poi un dà quelli a lei pastellina che si rompe sempre il, il cristallo, il cristallo. In mezzo. poi quando eh! Eh! Eh, lui ha 10 anni l'età di 10 anni inizia il suo viaggio Quindi. come tutti <ride> scusa cioè chi decide di diventare under chi decide di andare in cina ad allenarsi chi ah, combatte sì. per salvare il mondo dal giappone e lui doveva catturare i Pokémon. ma scusami una cosa <ride> proprio, no, scusami una cosa eh, ma almeno l'anima Andò in giappone eh, scusami in, in cina accompagnato da suo padre cioè almeno era accompagnato vabbè so come ci sono andate ma c'è non voglio fare spoiler di niente ma, <ride> ma almeno era accompagnato da un genitore quel genitore. genitore che è genitore <ride> meglio partire a dieci anni per catturare i pokémon, ma vabbè mm. <ride> scusa scusala scusala ma anche ho cosa da dire. Quando tu hai 10. Ma stavo dicendo la stessa io! Se tu fossi andato da tua madre, mm. <ride> fa paura già dirlo, mm. e gli avessi chiesto: Ma voglio diventare un allenatore di Pokémon! Mm. Voglio andare a girare il mondo con. Da solo! Mm. Da solo perché insieme. <ride> da solo mm. e catturare tutti i 151 Pokémon conosciuti nella regione di Kenton. Mm. Cosa avrebbe risposto? Più o meno. Ah, allora, mm. ok, là andiamo nel dettaglio. Io faccio un'altra domanda: Tu la conosci a mia mamma? Eh. <ride> Cosa pensi che avrebbe potuto rispondere? Beh! Che cosa hai detto? Andiamo avanti! Allora, per quanto riguarda invece di curiosità, ovviamente come per ogni cosa nell'universo devono creare 8000 teorie strane o creepy su la qualunque cosa. Infatti Pokémon non è da meno e può vantare un discreto numero di creepypasta presenti nel corso della sua storia. Cioè, non so se voi conoscete chiaramente tutti questi creepypasta, queste curiosità sui Pokémon, ma ce ne sono davvero tante. Innanzitutto, bisogna sapere che il cognome di Ash, Ketchum, in realtà non è altro che la crasi tra il logo, il motto per eccellenza e il Gotta Ketchum All, Ed è Ke Ketchum, sono fondamentalmente l'abbreviazione di Gotta Ketchum <ride> Ah! Io lo davo Quindi... tipo per assonanza al ketchup. Ketchup anche io, dopo era assonanza al Chop. Però vabbè. Però in realtà, cioè, l'autore ha voluto dare questo cognome ad Asci per questo motivo. <ride> Perché proprio racchiudeva in sé già il nome, proprio lo slogan di di tutti, no? Tradotto in italiano. <ride> ok. okay. Tanto, in ogni caso, tra i pasta più celebri e sicuramente più, diciamo, inquietanti, cioè quello che parla del fatto che eh, la serie in sé, cioè tutte le grandi avventure di Ash, e che spiegherebbe anche molte cose, siano solo frutto della sua mente. Perché durante una delle prime, già degli primi incontri con Pikachu, eh, una delle sue scosse elettriche lo avrebbe eh, direttamente mandato in coma, per cui tutto il resto delle avventure di Ash non, non sarebbero mai avvenute, ma solo nella sua mente, il che spiegherebbe il perché... Cioè riesce a ottenere così facilmente i Pokémon, riesce a ottenere così facilmente medaglie e soprattutto il Team Rocket, come cattivo veramente schifo, è fatto sta che vengono sempre battuti da un ragazzino di 10 anni. Quindi potrebbe anche avere il suo perché questa teoria. un'ora. che ne Che assomiglia molto a Holly e Benji, ecco perché non riescono a vincere anche il Mondiale. Ma quella è un'altra... Che Rivaldi. È basta. Ah sì. Ma <ride> lo sapevo. Quasi simile, io mi semplicemente mi stavo agganciando alla canzone dei Jamboi. Ma non ogni Benji, tutto è normale, anche il Giappone vince il mondiale ma... Sì, sì, no, ma esiste veramente, comunque sia sta che vi basta anche solo gli e Benji. Ok, andiamo avanti. Poi un altro, diciamo, evento particolare legato a Pokémon si ha con il misterioso episodio numero 38, episodio che è stato bandito cancellato eliminato da ogni dove perché in giappone quando venne andato in onda questo ah, episodio sì. con il titolo di Electric Soldier Origon accade che molti bambini abbiano avuto delle crisi epilettiche nel corso della puntata o su subito dopo scaturite probabilmente dal diciamo dei giochi di luce e eh, appunto colori eh, tutto reso molto psichedelico, tanto che avrebbe causato queste crisi epilettiche, tanto da portare appunto a bandire e a sospendere la serie. Perché appunto questo episodio venne trasmesso nel dicembre del, no, del 97 e poi le puntate vennero trasmesse a partire dall'aprile poi dell'anno dopo. Io mi ricordo di una puntata dei Simpsons, sì, stavo pensando la stessa cosa, quando <ride> guardavano cui... tipo Gold Drake più o meno. C'erano questi effetti psichedelici e se non lo facevano eh, eh, eh", sul pavimento. Perché in Giappone ci sono stati molti casi per diversi anime, ah, sì. spesso loro usano questi giochi di luce che per chi soffre di vedessi magari da bambino non lo sai. Eh, magari anche scaturisce, cioè si scaturisce. Si molto... di punta a terra giustamente tu dici per la puntata. E eh, eh, inoltre non è finita qui con i creepypasta. Ah no? <ride> oh, oh. C'è no, altro. Cioè, beh, uno celebre è quello della sindrome lavandonia, che cioè, più che altro riguarda il videogioco anziché l'anima. Cosa eh, la sindrome? È di un altro caso molto, molto inquietante, che riguarda il videogioco, e una particolare area del videogioco, che era lavandonia. Cioè, fondamentalmente sarebbe il cimitero. Dei Pokémon, perché c'è la torre dove viene, vengono costruire cioè un cimitero. Uh -huh. Tanto che era una caratteristica del videogioco renderlo abbastanza inquietante quell'area del, del gioco è molto isolato, molto vuoto. Ed era una scelta dei creatori di renderlo diverso dalle altre aree del gioco proprio perché doveva essere un luogo comunque, c'è cioè un luogo spirituale perché c'era conservata la torre dei, dei Pokémon. Solo che eh, in quest'area di Lavandonia, oltre a essere accompagnati da tanti elementi molto inquietanti, mani... cioè, molto, Soprattutto perché comunque ci giocavano bambini, quindi pensa a questi bambini che si trovano in quest'area molto inquietante, colori strani, wow. tipo la morte, Pokémon Spettro che appaiono così, il tutto accompagnato da musica particolare... Talmente tanto particolare che eh, si parla di casi di eh, bambini che si siano suicidati o siano scomparsi a seguito delle visioni del, cioè della visione di queste immagini accompagnate dal suono di queste musiche, che evidentemente riuscivano a colpire maggiormente la sensibilità di alcuni soggetti. Tutto ciò a testimoniare, eh, a testimoniare il fatto che comunque anche dietro i Pokémon che sembrano Così teneri e coccolosi, in realtà, dietro si nascondono un sacco di teorie abbastanza creepy e inquietanti, anche sulle varie storie dei Pokémon. Hai ah, altre curiosità? Um... Io ne avrei una. Se tu ne ho una, semplice semplice, proprio di quelle che quando ero bambino, proprio di quelle proprio. Tipo. Che riguarda i Pokémon Ekans. Ah, quelle Pokémon Ekans no, li ho per altri tipi di Pokémon, tipo Pokémon Spettro, un paio. Però, non so, vuoi parlare prima tu della ah, parte? Eh, è bellissima Ekans è semplicemente la parola Snake letta al contrario, così come l'evoluzione Arbok è nestolare legge al contrario, semplicemente significa cobra. Cobra. <ride> ah, ok. No, io invece avevo sempre creepypasta, ricorda <ride> no, no, no, po soprattutto Pokémon Spettro, che io non capisco perché andano considerati Pokémon visto che. Alcuni sono legati proprio ad anime di ex umani, quindi cioè, non sono Pokémon, sono spettri, veramente, sono fantasmi, eh, come appunto il caso di Yamask, che è uno dei Pokémon spettro, però questi sono di altre generazioni, tipo delle ultime generazioni, che appunto eh, porta con sé la maschera, che come racconteranno poi anche, penso lo dicono anche nell'episodio stesso di, tra l'altro, che la maschera che portano è la maschera del volto che avevano in passato quando erano umani. Quindi in realtà ci sono ah. Pokémon che fondamentalmente prima erano umani. E la stessa cosa per altri Pokémon e tra l'altro anche più buono stesso ha il teschio. In realtà sarebbe tipo il teschio della madre che lui, che lui rimane da solo. fondamentalmente. ci stessa... la madre, la madre è morta. La, la madre è morta, non si sa mai ah. specificato. Perché? Iniziamo oh. con le nostre domande o ce abbiamo altro da aggiungere? No, credo sia abbastanza sufficiente. Eh! Prima di iniziare con le domande, vorrei precisare che noi due le, le domande le abbiamo preparate prima di registrare l'episodio. E l'abbiamo le fatta indipendentemente da lei. Noi non sapevamo di questa scaletta. Perché lo voglio dire? Perché alcune domande tu hai. Meglio per me! Hai. hai... Già detto la risposta proprio ne hai già parlato quindi le faremo ugualmente meglio per me però ci sono giusto Oh, no. Ma è giusto così allora Vuol dire che sono stata abbastanza completa nella mia esposizione che? Inizio io con la, con la prima mm -hmm. perché tu hai già, dato, hai già dato una risposta così iniziamo a fare poi le domande quelle più belle più ciccione mm -hmm. Come l'altra volta, qui facciamo una domanda da 1, da 3, poi da 5 punti, per festa il genere e poi li facciamo brava. saltare in base <sal <paganenno> a come come ci gira la cazzina. Esatto, tu sai cos'è la cazzina, certo, che sono uh, sei la cazzimma. Tu sai cos'è la cazzina? Certo, Vuoi sapere sì. cos'è la cazzina? Te sì. lo dico: questa okay. è la cazzina. <riso> ricordiamo che hai sempre due aiuti a disposizione, ricordiamo. Il 50 50 è il nostro aiuto. Domanda numero uno: vale un punto. Cosa deve Ash. A, a un Pokémon B un bacio C un pranzo D una bici Una bici Allora questa l'accendiamo, ce l'ho sicuro. L'accendiamo. Sì, sì, la Ed è giusta, come avevo detto ovviamente questa lo sapevamo io. Ascoltami bene. Qual è la seconda medaglia che Ash ottiene? Mm -hmm. A Fulmine. Mm -hmm. B Roccia. C. Cascata D vento La seconda medaglia La seconda Ok cascata La accendiamo? Sono sicuro di accende Ed è giusto A me non mi sono fatto tre parole Ma <ride> bella difficile oh. sì, non so, non so. sì, Ma fatto... io faccio male a Google Abbiamo fatto una difficile <ride> In che top si afferma Ash nell'indigo Rig A ah, Top 4 c, top 16 C, top 20 D, top 50 Non lo so perché mi ispira 16 Non lo so La vuoi accendere? Sì, la vuoi accendere. Non puoi chiedere sì, non, puoi dire sì, non puoi dire sì. Eh, venga 16 Ci avevo provato oh. Hai fatto bene, speravo Vado. Posso perché... andare io con una domanda Sì, si, sì, sì, fai mi... guarda, qualcosa di meglio Ah, di meglio questa qua? Chi? Spiega ad Ash che il Pokédex ha anche funzione di ID: Ah, cioè il. In... Il. Okay. Normale ah, easy, Ok, ci siamo: A. Infermiera Joy, mm. B. Professor Hawk, mm. C. Brock che fa rima con professor Hawk. Okay. Scusate, <ride> non era fatta gente cioè, ci stava, B. Cioè, la gente, gente. Io direi la D, la gente Jenny. Ma sei accendiamo. sicura la accendiamo? Così sì, a brucia bello. brucia La vuoi accendere? Accendiamo. Cosa dice il computer? Okay. Che okay. è yeah. Non sta andando bene. No, no, per il momento sta andando bene con me. Mi sa che lei batte il tuo Hunter Hunter non credo proprio perché non credo. facciamo questa che è una domanda un po' è molto semplice però le ce, risp... la ce la togliamo ce la togliamo perché le domande sono molto simpatiche. Mm. Mm. Mm. aspetta le risposte aspetta le risposte belle eh? perché Brock mm? cede Charmander ad Ash A Dash. Ah, perché il suo best friend forever D perché gli ha protetto la coda C perché Ash è una schiappa. questa l'ho scritta io, con Gattivelia, D. perché Brock colleziona solo Pokémon po' di Oh, devo dire bellissime risposte. Tutte pensate. Cioè, ma sono tutte possibili, tra l'altro. <ride> cioè, sì. Belle. Beh, forse... E io direi che è perché copre la coda. Accendiamo? Accendiamo. Diciamo ancora la testa per essere il suo BFF. Andiamo alla difficile Però sto fiando ci vedo Qua Facciamo questa qua mm. Però devi dire ascol... allora, Ascolta attentamente Attentamente è fondamentale Quali mm. tra questi Pokémon Non esiste Ah Execute Eh? EXECUTE EXECUTE giusto? B HORSEY mm. C CIDER D HYPO ma CIDER come l'avete S -S scritto? tipo... S-C-Y-T-H-E-R CIDER no, no, no c'è no, la risposta ah, no. ecco che ti abbiamo detto, ascolta allora ascolta, vuoi ripetere? Allora. Vediamo okay. Execute mm. Sono diviso tra questa e l'altra side Horsi Cider Sider. E hippo o oh, hype hi. Hippo secondo me ah, H Y Hai sempre tutti i due, Hai due Allora allora Orsi esiste sicuro Questo Non so solo perché l'ho collegato a noi e altri non Vabbè, facciamo il 50 su 50 x queste... Mandiamo queste due. Rimane la C. Cypher D. Hippo. Allora hippo. D. Di... Accendiamo? Eh. Accendi? Sì, hai sbagliato eh, No, è nato. Hai <ride> scuro Hai no. Esiste un Pokémon che si chiama Tipo no, qualcosa, ma non è? Tipo Potamus. Esatto, io per questo prima la stavo scartando. Per ecco che perché vi abbiamo detto di ascoltare bene attentamente. Va bene dai, almeno questo gioco, questo quest aiuto me lo sono giocato bene, va? Domanda da tre punti. Hai mm. solamente il nostro aiuto il 50% già, se ne è andato. Okay. Chi trova l'uovo di B? A. Brock B Misty C. Ash, di Jessie. Ash. La lanciamo? Sì. C'è Assur! L'ho detto, ah. Under No, under. no, diciamo che fa questa... Secondo me questa non la sa, secondo me... Non la sa. Secondo, secondo me nemmeno. Vediamo. No, la dobbiamo mettere in difficoltà questa... Difficoltà media, perché in realtà dovresti saperla. Dove Però sei? siccome potrebbe esserti sfuggita qualcosa, speriamo, nel corso degli episodi. Chi sono? I primi due Pokémon mostrati in un combattimento: okay. A. Charizard vs. Blastoise B. Ratata vs. PG8 C. Stario vs. Pikachu O D. Coffing vs. Pikachu. Aspetta, i primi Pokémon mostrati in combattimento? Sì. in assoluto della serie. Ovviamente, ma mi ricordo che c'era un Gengar. Abbiamo sbagliato la domanda. Mi sì. Abbiamo sbagliato la risposta. ha spiegato la risposta. Io mi ricordo sicuro che c'era un Gengar. Mi ricordavo l'altro Pokémon, ma ho sentito le risposte. Non c'era Gengar. Ho detto: com'è possibile? Scusate, ragazzi, dobbiamo fare, <ride> ci, ci dobbiamo riunire. Lascia così, lascia così, è giusto, giusto perché... Di tre punti No, perché così anche non lo facciamo troppo Ok, così. la domanda è la stessa Chi sono i primi e ti voglio mostrare in un combattimento? Ma fai attenzione alle risposte Alle risposte no. A. Jengar contro Nidorino B. Jengar contro PG8 C. Jengar contro Pikachu D. Jengar contro Blastoise. Sono indecisa tra Nidorino e... Oh, Dicono i Basta lo so, dico i dorini i e Jenga. Ma neanche in questo neanche in questo caso. E' fa... giusta! Era giusto che sia così perché questa avevo ragione. Infatti, abbiamo cambiato solo due forme: le altre due robe non potevano essere. Visto che c'era un voglio sbagliato, ma Non è Ho troppo caldo. Questa la mettiamo. Ok, Ascoltami ascolta: quale tra questi non è un Pokémon elettrico o elettro? Ha volto. B. Magneton o Magneton mm. C Giolteon mm. D. Porygon Porigon non elettrico Sei sicura? Penso di sì, voglio accendere? Voglio accendere <ride> Cioè ho tutte lei Oh non abbiamo fatto domande del <ride> No non si vede Ma sai com'è? Fai tu, fai tu, questa questa fai diciamo è quella di un punto semplice, ma mi sembra che siano tutte semplici. tu, punto, tu, fai tu, fai tu, fai tu, fai Psyduck fai Psyduck Psyduck tu, fai Psyduck fai Psyduck Psyduck Psyduck Psyduck perché c'è appunto ai ai ai, che parte Quando ha mal di testa e che... <ride> B quando gli, gli si fanno i grattini C quando viene bagnato di mine E quando ha mal di testa Aia questa era odio Era un set. po' uno del ca No a me è troppo rientrante anche il no. Questa non la sa so, questa <ride> No mm. ci, ci dobbiamo rifare Vai vai vai Questa non la sa so. Io che a me? Io che a me? Io sì. che a me? Stavi pensando al Due di Fiori? No, non no, per niente. Sono un mago muncato. Quali tra questi non è un Pokémon leggendario della prima generazione? Ma questo già è già difficile. A. Cinque eh. A. Aerodactyl. B. Articuno. C. Zapdos. D. Moltres. Dai. Cioè, sembrano di uscire dal <ride> Eh Io chiedo il vostro aiuto. Deve essere... dare la metti? risposta se vuoi darmi un, un indizio. Secondo me... Secondo me... E scudiamo no, dai no, Dai. Dammi scusate da quello che già so no, chiaramente. No, no, no, non no, mi ha no, no, mai no, no. Dopo, Aerodactyl dopo, c'è sicuro la prima generazione. Ma so, tutti vogliono avere e sono tutti della prima generazione. Uno solo, aspetta. Quattro tra questi non, non è un leggendario. leggendario. Ah, ok. Tutti questi sono della prima generazione. Okay. Tutti esistono, sono Pokémon reali. Okay. Ma solamente uno non è leggendario. Tutti tre sono leggendari. Diciamo che, come aiuto, eh, non ti fa ingannare dal nome. Diciamo questo come aiuto. Ah, non ti fare ingannata al nome. Mm. Non bueno, lo so. Segue il mio intuito, non so se potrebbe essere sbagliato, ma.. Boh, se, cioè, Aerodacty dovrebbe essere preistorico. Pokémon preistorico, non leggendario. Poi non lo so se sto sbagliando. Io dico questo. E le sa tutte! <ride> <ride> Porca miseria! No, Andiamo a dopo, qua. Perché? Mew mm. o miao poi particolarmente, entra nel Team Rocket. Ah, Mew. Mm. A, sa parlare. Mm. B, aveva il cuore spezzato. C, era povero. Allora, Ma era infatti sono veri gli... sì, sì, E no, poi, no. nel Team Rocket... Vai avanti! Vabbè, è rimasto povero. <ride> D, odio gli altri Pokémon. Quindi ricapitoliamo. Sa parlare. Aveva il cuore spezzato. Era povero. Odia gli altri Pokémon. È difficile questo. È dei cinque punti. Perché si aveva il cuore spezzato. No, ah, diciamo che sono tutte <ride> sì. delle verità su di lui. Però penso che l'abbiano preso perché sappia parlare. Penso. La domanda non è perché l'hanno preso, eh? Ah, aspetta, devi ripettare la domanda. Perché, perché entra nel team Rock? Non perché lo abbiano tre, perché? È perché il spezzato, cioè è il cuore spezzato, secondo me il cuore spezzato. accendiamo. Perché è vero che ha il cuore spezzato. Allora, lui era povero, esatto. si innamora di un altro Pokémon e questo Pokémon praticamente gli aveva detto no, non ci vuoi avere più niente a che fare con te perché io amo gli umani. Allora lui dice ok, allora impara a parlare come gli umani, impara a parlare, quando... Quando lui ritorna da lei, lui fa, oh, questo è strano, è assoluto. Sì, non ho... disgusta, è eh, povero Meo. E quindi deve eh, il cuore spezzato ed entra nel team Rocket. ok. Poi non so se è vero che odia altri Pokémon odia gli Pokémon. Mm, no, no. Pokémon non li odia, no, no. per Anzi, niente. è spesso lui. E eh, infatti, no, i Pokémon non li odia. Una in in qualche puntata subito. addirittura no, lui no, rimane si isolato si... dal team Rocket e si unisce ad altri Pokémon per creare persone. non questa ma... uno in questa cinque? Abbiamo i Ma sei sicuro? Sì, sì, si, sì, sì, sì, Abbiamo i punteggi. Sì, sì, sì. Non lo so, che cosa sta dando? Questo è molto semplice. Questo è, semplice. questo è semplice perché le, è ne, semplice. ne hai parlato poco fa tu. Abbiamo ah, quindi... no, prendere il punto solo per questo. Io pensavo che era difficile, ma in realtà non lo è. Non ti, guarda, non ti leggo manco le domande. Le risposte, eh, risposte. miglior. Quanti sono i polveri <ride> della prima generazione? Beh. <ride> <ride> Secondo lui era difficile, io lo scendo. Secondo lui era difficile, ho detto, ma vabbè, facciamo <ride> <ride> allora, vado... eh, una semplice e una difficile. Facciamo quella semplice e poi facciamo un showdown. E poi vado io e quindi adesso mi sono salvata. Quanti sono i Pokémon che un allenatore può portare con sé durante il suo viaggio? A 3, B 6, mm. C 9 di 12 di chi? ma io questa Abbiamo messa da un punto perché pensavo fosse facile è, non ma in, in no. particolare di quella che pensa, secondo me dobbiamo invertire il punto, secondo me è meglio più facile si, sì, questo è un po' più difficile perché fondamentalmente i Pokémon che lui ha sempre con sé, soprattutto all'inizio uno lo bubasò che ci ha sempre l'ho preso Squiro, pure non lo tiene. Insieme sono già tre, però mi pare che poi c'è Pikachu, quindi già sarebbero tre Pokémon. Quindi la prima non. cioè, cos'era la prima era tre? Poi 3, 6, sono... 9, 12. un ultimo un ultimo di tre. Poi altri Pokémon, non c'è Buffett, quindi comunque sono sei, sei Pokémon. Penso. Accendiamo? 6 Pokémon. Andiamo avanti con l'ultima domanda da 5 punti. Comunque già siamo a 40 punti, già ha sforato il mio punteggio di under, under Cioè, la... se indovina questo ha fatto l'amplaid. Ha fatto jackpot, oh, sì, ha sforato. Ha fatto blackjack. Allora. È da 5 punti, eh? Ok. Comunque, vedete che la.. Là... La domanda quella sul primo combattimento poche, sui primi Pokémon si vede, era difficile, no? Perché non è che tutti si ricordano. No, ma io ricordo la storice con uh... cioè, sì. Devo vedere se. Non vorrei che questo in realtà fosse tipo una specie di remake della prima serie eh, e hanno cambiato i, Pokémon, i Potrebbe essere. essere, però io lo so che a io mi ricordavo che c'era Jenga come oh, primi Pokémon che apparì. Poi mm. Nidorin è venuto in mente quando poi avete letto la domanda. Non mi ricordo l'altro che è un po'. Ah allora. non mi ricordo. Mai. <ride> Domanda finale: Quella da un milione di euro. No, quella da 45 punti. Comunque no, sì, comunque Quella da un milione di euro. Vai. Dopo Ash, quale personaggio compare? A. Geri B. Il professor Hawk C. Sua madre D. Pikachu. La prendiamo a sbagando, ragazzi a sbagando Giustice Papa, è tua madre Che gli dice Anderante E una barba La модega Il soleー Eh, forse le domande che ho fatto io forse erano piuttosto semplici. Cioè, non so, forse abbiamo provato domande semplici. Ovvi ovviamente, io, cioè a differenza sua, non sono un esperto di Pony, Quindi, quando abbiamo fatto queste domande, noi eravamo contenti. Però lui era abbastanza. Che fossero difficili. Cioè, noi eravamo convintissimi. Erano difficilissimi, Eh, ma alcune potevano trarre in inganno. Sì, alcune potevano. Infatti, alcune ha avuto il dubbio. Vabbè, ha fatto l'unplay. Yeah! Con questo, direi di salutarci. E ci vediamo col prossimo episodio di Gli anime della nostra infanzia. Che chissà, chissà infazia. quale sarà. No, lo so. Lo sapremo la prossima. Oh, ciao ciao.